Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 e siamo tornati su NSES. Allora, in questa parte dobbiamo fare DS Strike Bike Versus vediamo... Excite Bike e poi ah. ci vediamo il mese prossimo con i prossimi giochi, forse. di, di Nintendo Switch Nintendo. Allora, Excite Bike è adorato dai suoi fan per le corse frenetiche, i salti adrenalici sì. e la sensazione sì. di rischio che trasmette. Questa versione. Per Famicom, cioè il NES. Il so. NES per il Giappone. Il NES in Giappone. disco System di Versus Excite Bike ha una marcia in più e offre anche la modalità split screen. Praticamente quelli Sì, aspetta, non lo spiego io app appena finisco di leggere. E ha una marcia in più, eh? sì, è un split screen per i tuoi giocatori. Crea le tue piste da 20 diverse parti di circuiti classici di Excite Bike, cioè per migliorare il tuo tempo o sfida di amici. Correre ancora più elettrizzante quando gli avversari. Sono in carne e ossa, eh, in effetti. Pensi di essere eh, il top di Excite Bike? Allora prova la modalità per un giocatore appositamente migliorata per VE versus ah. Excite Bike. Con piste e musiche aggiuntive per la, e la possibilità di salvare il punteggio. Uh, wow, non mi interessa. Scopri se la stoppa per tenere a testa i migliori nella versione definitiva di Excite Bike. Comunque sì eh, non faremo faremo Sì, sono... Ma la cosa che dovevi dire sul Famicom? No, niente. Beh, praticamente i giochi con la custodia quadrata sono per il Famicom. Ok, allora. Volevo dire, questo per distinguerli, tipo. Mario Bros. The Last Level. Sì. Sì. Sì. Sì. È il suono del fanico. Uh, abbiamo una piccola idea di Ma vai. Ah, eh, vuoi c'era la intro? Ma eh, no, la sta ricominciando. E come faccio? Più. Ah, ok, Ok, yeah, allora exact. facciamo quella versus perché l'origine l'abbiamo già fatta. Anche se è migliorato ma di poco. Quindi sì, vabbè. Non importa. No, no. Tanto non è un chissà grande cambiamento. sempre quello alla eh. fine. Ok, con chi vuoi giocare? No, cioè quale, quale vuoi giocare? Vado, vado. Parliamo di tutti e due. Vanti round uno. Due sì. tre. 1, facciamoli 9 no no um, mm, tre. Tre, no 3 mettiamo 3 no no track facciamo il primo mm. uh, track numero 1 facciamo in, uh, due giro 3 ma questa musica mi sta facendo sanguinare le orecchie <ride> mettiamolo a caso mi due dai go quindi sì, come si gioca non mi ricordo perché sono due a schermo? Mi sa che è split screen, si esatto. Uh, come e come si parte? Uh, Così. Non ho Io sono il rosso? È? Ah, è vero, io sono in blu. Ecco sono perché. sono capottato. Perché tu non stai partendo? No, vero. Eh, Come? Ti ho raggiunto? Ora sei fregato. Ma ah, dai Overhead. Non mai visto delle moto che si surriscaldano durante una gara. Probabilmente le nostre moto non sono fatte per questo Mi sembrava ovvio. Non mancato un coso. Sto arrivando, Marco, sto arrivando stai arrivando, stai arrivando dentro il mio schermo, proprio. No dai, raggiungi la tua moto, stupido. Non è tanto lontana. Finisci. Ah, stupido. Sei caduto. Oh, non sono caduto, stavo lì. Stai cadendo però. Ah, voglio, voglio capire, scusa, rifacciamo. Ok, ditti, ditti, ditti. Che battaglia, un round tra giri due voglio capire non mi ricordo perché si surriscalda il motore cioè vedi lì quella barra vicino a sì, un p2 voglio capire come si se fa. se eh, si rieppie e si surriscalda vedi si sono riscaldati tutti e due quel bello che non prendi l'accelerazione. ma dai Ma le acrobazze così a caso che <ride> okay, bisogna ok ho capito come fare a vale, non surriscaldartò. Vai, mi sono capitato. Due io. Ma no, sono Primo giro, riscaldamento sì. sc globale. Greta dove sei? così Ah, i problemi. Ma dai mai Io no, sono invincibile, sì. non si sorriscalderà mai la no? mia. <ride> ah, no, sì, sono, sono in vantaggio Non mi puoi recuperare Ma no, no, no perché appena, no, no. appena tolgo di vista La, la barra Inizia a surriscaldarsi Si ho si 30 anni dopo I, i, i. Ok, ora ho capito come, Cosa fare Va bene, ho vinto io oh, Titolo Title Title Ora caricamento. Ora caricando, anzi. Salta la scena. Allora facciamo. Yes inside un... e poi facciamo free. Now loading. Free now. Free no. Ora free in che senso? Cioè che è gratis. Boy. Allora un round. Primo track. Facciamo due G Ok, free adesso che significa? Ci tolgo una barra di soluzionamento? Non capisco il senso di mettere due schermi, cioè sì. Non capisco perché metto il schermi. Che se sei volato avanti? Ma che ne so. Io non capisco il senso di mettere il secondo giocatore sopra il primo giocatore sopra. Eh, non ha senso. Si sa che il primo, è il primo giocatore... Si sa che il secondo giocatore guarda sempre in basso. In realtà sì, sono... Non hai visto nessuno che guarda nel senso, tipo il tipo Mario Kart sta in basso secondo il secondo giocatore Marco, Marco, Marco è cioè, sta padre. accanto il vero, però sta sempre a destra Boom. Dai, ho chiamato messo di surriscaldare Boom. Boom. Brum brum Marco, brum brum uh, Ho saltato il coso che non ti fa surriscaldare <ride> Seems like I will win this time Ah, ah no ah, ah, ah, ah, ah. hey hai presente, ho vinto yahoo yep. yeah. yeah. ok quindi questo è Rex <ride> che facciamo? niente e facciamo un'altra? no eh, vabbè ne abbiamo fatte due prima, quindi facciamo un'altra facciamo more of try battaglia round facciamo il secondo percorso il giri No, Tanto no. Non so che sono uguali al primo il sì, so. primo site like. Ah ok si parte come Mario Kart. Io Non lo so. Yep, I think. Oh, no, sono ah, invece. Mi sono sotto. capottato. Incapottato. Fush. Fush. Sono velocissimi. La velocità della luce. Verso l'infinito e oltre. No. Tu verso la velocità della luce e oltre, ah. come? Perché mi sono cappottato da un Perché ci sono le gonette, genio! Si sì, non si caposta con, oh. con le cose giganti, si caposta con le cose piccole. Ma perché? Che ho fatto la sfumata su Niente, lasciamo stare. Giù, giù, Comunque sia. Non lo so, mi sono dimenticato. Perché si cappotta no, ca a casa? Ma pure bene si cappotta a casa. Ma no! Sei incappotta. Ma hai ma... detto, tunette. Era a un metro dalla fine, vabbè. Ok, è yeah, buon. Ma cosa sta facendo la mia persona? Sta piangendo pure sta schiacciando. Sta calciando. Mi sa che fece. sta sputando mentre, mentre yeah disegna sulla terra. Eh, non ha senso. Ok, quindi niente, questo era Excite Bike OBS, o meglio OBS Excite Bike. E allora. Ora finiscono i, i video di Ness. Ah. Ci vediamo forse a giugno, se no un altro giorno o mai. O probabilmente con un let's play del, del Ness. Tipo questo. Che è il tipo... No! Se sì! Mica finisco! Lo so che non è la stessa serie, madonna! Ok, Nel senso... ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao! <ride>